David Beckham, ecco come guadagna 1 milione di dollari al mese. Uno stipendio stratosferico, è quanto si regala ogni mese David Beckham. Secondo il Tesum, lo scorso anno. L'ex calciatore ha guadagnato ben 12.7 milioni di sterline dai diritti della sua immagine, oltre un milione di dollari al mese, 1.300000, per la precisione, e più di 46 mila dollari al giorno. Ma come è possibile?. I suoi guadagni, David Beckham, non li deve solo al mondo del calcio. Non si spiegherebbe come altrimenti quattro anni dopo aver appeso le scarpette al chiodo possa guadagnare l'astronomica cifra di 1 milione di dollari al mese. A fare un po' di luce è il quotidiano britannico The Sun che spiega come, l'ex stella del Manchester United e della nazionale inglese, sia per le aziende una sorta di gallina dalle uova d'oro. Ogni prodotto su cui David Beckham ci mette la faccia vede impennarsi le sue vendite, ecco perché, i marchi, fanno a gara per averlo. Da Adidas ad H&M. Fino al Whisky Eye Club e alla catena di hotel e casino Las Vegas Sandus, per la quale qualche giorno fa è stato a Tokyo, per tenere una conferenza stampa, il marito di Victoria Beckham negli ultimi 5 anni ha incassato quasi 60 milioni di dollari negli ultimi cinque anni, portando il suo patrimonio personale a 217 milioni. Il tutto. Nonostante la sua azienda la Footwork Production, con base a Londra abbia nel 2016 registrato un forte calo di fatturato, passando dai 14.3 milioni di sterline agli 802, oggi, sembrerebbe avere un cassetto di 263 mila sterline, contro i 7.21 milioni del 2015. Inoltre, David Beckham avrebbe pagato 1.43 milioni di sterline in tasse. A giudicare dai numeri, si direbbe quindi che quello dei Beckham sia un impero in declino, nel 2015, i guadagni del tatuatissimo David ammontavano a più del doppio. Secondo la stampa inglese, ad influire sulle sue tasche oltre alla diminuzione delle vendite della sua compagnia, Sarebbero anche le spese della moglie Vittoria, pare che, l'ex asso del calcio, abbia effettuato un versamento di 7 milioni per coprire un buco della di lei azienda fashion. Non solo Davide e Vittoria. Nonostante questo, David Beckham e famiglia possono stare tranquilli. Con un patrimonio di 500 milioni di sterline, oltre 550 milioni di euro, sono più ricchi persino della regina Elisabetta. E, oltre a Davide Victoria, le aziende, soprattutto di moda, hanno iniziato a scritturare anche i loro figli. A cominciare dal primogenito Brooklyn. A New York per studiare fotografia. Il grande di casa Beckham non ha mai nascosto la sua passione per la macchina fotografica, e ha anzi già all'attivo una mostra e un libro, Brooklyn ha soli 18 anni, è stato testimonial dell'azienda di telefonia Huawei, ha lavorato come fotografo per Burberry e ha prestato il volto al brand Low Cost Pulle Bear, in occasione di un progetto speciale dedicato ai ragazzi disabili. E non si fermerà certo, a giudicare da quel volto che la natura gli ha donato. A lui, ma anche ai suoi due fratelli, Romeo e Cruz, e alla biondissima sorellina Harper, piccole e ricchissime generazioni crescono e…